Ciao a tutti, sono Crystal, sono una cartomante sensitiva, sono appena entrata su Wengo e sono qui per eh, fare la vostra conoscenza. Spero di instaurare con voi non solo un rapporto di cartomante, ma bensì anche da amica. Io per fare i miei consulti utilizzo napoletane, sibille, tarocchi, carte degli angeli, carte dell'amore, oracoli. A seconda di quello che comunque eh, vogliamo vedere, possiamo scegliere insieme il mazzo che più vi piace da utilizzare. Ho iniziato il mio percorso di cartomante un po' per gioco grazie a una mia amica che mi ha regalato il primo mazzo di tarocchi e da lì ho approfondito il mio dono di cartomante sensitiva. Spero di fare presto la vostra conoscenza, vi aspetto tutti i giorni su Wengo, vi auguro una buona serata e un bacione da Cristal.